tanto a che fare le carte di oggi con il passato e di conseguenza il futuro. Ora capisco meglio perché era molto importante il gesto del mescolare le carte. Fare così. Ora ho creato un ordine, rimetto in circolo, ne creo un altro. Se inizio dalla cima del mazzo a sfogliare le carte mi raccontano una sequenza diversa. Lascio andare e rimetto in circolo. Ora me ne racconterebbero una diversa ancora. Lascio andare e rimetto in circolo. Un'altra storia ancora. Già solo con le 33 carte di questo mazzo posso creare una quantità di storie che forse in tutta la vita non mi si ripetono mai. Figuriamoci con il patrimonio, con il mazzo di carte, metaforicamente parlando, di tutte le esperienze nostre e ereditate eh, nella scia genetica ed energetica della nostra famiglia di provenienza, della nostra appartenenza, della nostra famiglia d'anima figuriamoci rimescolando il nostro mazzo interno quante storie diverse, quante possibilità diverse si possono andare a creare ogni giorno queste due carte di oggi tra l'altro una è uscita eh, al contrario e una dritta sono proprio come una il complementare dell'altra parlano eh, di lasciar sciogliere lasciar scorrere guardiamo la dritta che si capisce meglio una figura che si scioglie nell'altra una storia che si scioglie nell'altra un volto che si scioglie nell'altro prima c'è un leone poi c'è un essere umano poi forse un albero poi una nuvola poi un paesaggio poi chissà un'infinità d'altre cose un continuo andare come l'acqua un continuo disgregarsi e diventare qualcos'altro. E ricombinare, lasciare andare e ricombinare. Perché ricombinare un omino sul filo? Perché l'equilibrista fa esattamente questo: ogni istante, siccome il filo è sottilissimo, quasi impercettibile. Ogni istante riorganizza e ricombina il proprio equilibrio, altrimenti cade. Quello che andava bene un istante fa non va più bene per stare in equilibrio ora. Quindi sempre riattualizzare, sempre, sempre, sempre nell'istante presente. Lasciare andare e ricombinare. È come una formula magica, lasciare andare e ricombinare. Mi sono state fatte due domande interessantissime in questi giorni, la prima ehm, riguarda proprio il lasciare andare il passato, il ripulirlo, no? ci sono tantissime tecniche per ripulire il passato, ehm, esiste l'oponopono, esistono i massaggi, esistono i rituali, esistono le camminate nella natura, esistono i sogni, eh, esiste la ginnastica del mattino, anche noi tutte le mattine Rimettiamo, rimescoliamo in circolo eh, le nostre energie fisiche, sottili, i sogni della notte, con le aspettative per la giornata, con i pensieri di ieri, ogni volta rimescoliamo, rimescoliamo, rimescoliamo, non lasciamo appoggiare il passato a crearci delle gabbie, non vuol dire mi dimentico tutto, non vuol dire questo. Vuol dire nella personalità non creo quelle sedimentazioni, quegli zoccoli duri che nella vita tutti ce li abbiamo perché è impossibile non farne creare, però più sono attenta a mantenere pulito il corpo fisico ma anche gli altri corpi, l'anima e, e lo spirito a tenere tutto il mio essere pulito, fluido, morbido e sempre attuale, sempre centrato nel momento presente divento incredibilmente libera di attingere al passato senza sentirne più i pesi i dolori o anche le gioie grandiose che le riguardo ora e dico "eh bello così non sarà mai anche quello è un peso è una gran gioia ma anche quello è un peso no? un amore così come a 18 anni non lo vivrò mai più e, e basta una croce sopra su, su tutto quello che può venire dopo mi tolgo tantissime possibilità con i pesi fissi nel passato. Questo non vuol dire mi dimentico cos'è accaduto, mi dimentico cosa ho imparato, mi dimentico le persone che ho incontrato e che magari sono ancora con me. Il sentimento, l'energia che parla all'anima, i legami, l'affetto, gli insegnamenti, i tesori che ci portiamo dal passato sono sempre attuali, sono sempre legati a noi. Le stratificazioni dure del pensiero, le fossilizzazioni, le ideologie che non cambiano mai, l'inamovibile, sulla terra dopo un po' la vita lo muove e qui arriviamo alla seconda domanda che mi è stata fatta un pochino di tempo prima. Perché a volte ci si ammala? Per tantissimi motivi, ma tanto tanto spesso, questo lo sperimento tantissimo nella mia vita personale, ci sono Piccoli malesseri, piccole forme di malattia, il raffreddore, la febbre, il giramento di testa, piccoli eh, momenti che in, in apparenza sembrano delle malattie, sembrano dei disagi fisici da superare, da curare, sono momenti di grande rilascio. Avere la febbre, lo dicono un po' più o meno tutte le culture, eh, che sia dal New Age a, alla medicina tradizionale in realtà, avere la febbre brucia tanto nel corpo sia a livello energetico sia proprio a livello fisico alzando la temperatura il corpo uccide tanti batteri tanti elementi che ci fanno stare male è una forma di difesa e di cura da febbre del corpo no? allo stesso modo il raffreddore porta fuori, pulisce allo stesso modo la tosse allo stesso modo tantissimi altri aspetti no? che sembrano malesseri che uno dice no non posso andare a lavorare, non posso andare fuori con gli amici, non posso farmi la giornata come ce l'avevo in mente, l'intelligenza corporea si sta attivando per fare una pulizia di qualcosa di vicino o di qualcosa magari di lontano. È importantissimo tenerlo presente, cioè il movimento naturale sulla Terra non è estrarre una volta le carte, metterle in fila in una storia e quella è. Basta, fine finito. Il movimento naturale è continuamente mescolo. Adesso come vengono? Così. Di nuovo. Rimescolo. Oggi come vengono? Così. Di nuovo. Rimescolo. Oggi che storia mi raccontano? E ogni volta è diversa. Guardate quante dirette abbiamo fatto al mattino, non ce n'è una dove mi sono trovata a dire vabbè dai, ho finito tutti gli argomenti, ora ripeterò quello che ho detto all'inizio, speriamo non se lo ricordi nessuno. Io per prima non me lo ricorderei, quindi se è accaduta una cosa del genere non è stata volontaria. Tutte le mattine c'è una storia diversa, anche solo in una carta, in due carte, come quelle di oggi, a volte ne peschiamo tre, quattro, ci sono delle volte, come quel filmato che, che abbiamo realizzato qualche giorno fa con Donatella, dove si mettono in fila tutte le carte e raccontano una storia, ci accompagnano su un sentiero, no? ci accompagnano a fare un viaggio. Il giorno dopo Donatella ha estratto altre carte e ha fatto un viaggio diverso. Ogni giorno si può fare un filmato, ma al di là delle carte... Ogni giorno, ogni volta che noi decidiamo di rimescolare, di rimettere in circolo, di lasciare andare, pulire e riaprirci, ci apriamo ad un futuro completamente diverso, ad un presente completamente diverso e anche ad un rapporto con il nostro passato completamente diverso. Cambiamo noi, cambiamo la nostra storia. Se io ora mi svegliassi e non ricordassi più i tratti salienti della mia vita ma ne ricordassi altri più avanti o più indietro di qualche giorno rispetto ai punti caldi che per me sono i passaggi importanti della mia vita, se me ne ricordassi altri, se fossero altri sotto i riflettori dei passaggi più di tutta la mia storia, la mia personalità immediatamente sarebbe differente cambierebbe completamente, peccato perché sono simpaticissima ma cambierebbe completamente nel giro di un istante perché cambia la struttura su cui è costruita cambierei probabilmente anche aspetto fisico chissà qual è la combinazione per avere un nasino più carino o per avere i capelli blu insomma ci siamo capiti più riusciamo a liberarci dalle stratificazioni fisse della personalità che, belle o brutte, a volte noi teniamo molto cari degli aspetti terribili che ci fanno soffrire tantissimo nella nostra vita e non riusciamo a lasciarli andare. Magari è un qualcosa di atroce che però mi è successo 30 anni fa. Si sente a un certo momento dell'esistenza il bisogno irrefrenabile di lavorare su quel punto e scioglierlo. Lasciarlo andare, perdonare se c'è da perdonare, odiare se c'è da odiare, denunciare se c'è da denunciare, fregarsene se c'è da fregarsene, fare ognuno quello che sente ma a un certo momento disgregare la forma, lasciare andare via così, lasciar scorrere perché l'equilibrio si riattualizzi. Si cade a volte dal filo, si perde l'equilibrio, a volte si cade proprio. Questo qui è appeso: non so se lo vedete, è appeso con le manine. Ah, nel vuoto! È indispensabile a volte cadere, ma a volte si può star così, impeccabili, come questo qui in primo piano: talmente impeccabile che l'universo dietro ce l'ha dentro il suo stesso corpo anche solo per un istante, se non ci fossero istanti così, dove i tre corpi si attaccano, così come alla fine della ginnastica, un momento di unità, un momento di unità, ogni tanto di respiro, anche una frazione di millesimo di secondo, e meno male che c'è, se no sarebbe una vita Ancora più infame di quello che a volte sa essere oppure diventa una vita ancora più meravigliosa di quello che a volte sa essere pulire, lasciare andare ricombinare è una forma di libertà pazzesca buona giornata Domani mattina non facciamo la diretta perché ho un appuntamento, ma vi condivido comunque intorno alle 9 le 10 del mattino un, um, un filmato che è una sorpresa. Ciao bellezze, grazie di aver seguito. A presto, fatemi sapere come sta. ci mettiamo in piedi, come sempre, è rassicurante fare sempre dei movimenti sempre coerenti nelle varie giornate, avere un protocollo è una benedizione in questi casi, bene, pollici intrecciati dietro la schiena, piedi ben attaccati a terra, le piante belle larghe, morbide, che aderiscano bene al terreno, prendo aria, ed espirando inizio a strecciare la prima coppia di meridiani, polmone e intestino grasso. Può darsi oggi sia più flessibile del solito o può darsi abbia più rigidità. Mi ascolto, faccio quello che mi fa bene. Respiro nella posizione. Lascio proprio che si alleggeriscano gli accumuli. l'ossigeno, il sangue, l'energia si rimescoli ed espirando ritorno, cambio l'intreccio dei pollici e ritorno giù, gli equilibri fisici e sottili e si rimescolano, si creano possibilità nuove. seconda copia di meridiani stomaco, milza e pancreas anche qui mi ascolto con grande attenzione perché sono coinvolti tanti muscoli ma anche tante articolazioni cerco l'assetto che meglio per me distende la parte frontale del corpo. fa bene appoggio la schiena a terra cioè, altrimenti mantengo la posizione, apro bene tutta la parte davanti del mio corpo, non inarco la schiena, le ginocchia tendono verso la parete di fronte a me, le mani verso la parete dietro. delicatamente, delicatamente, ispirando, ritorno, terza coppia di meridiani, cuore e intestino tenue, prendo aria, dall'osso sacro mi arrotondo per bene, gomiti in direzione del terreno, Lascio aprire bene gli spazi nel petto, nella schiena, lungo la colonna vertebrale. Respiro e rimescolo. Rimetto in circolo le possibilità. triplice focolare. Cambio l'intreccio delle gambe, quello delle braccia e ripeto. ritorno ci si fellea e fegato mi attacco bene a terra con lo sacro inspiro apro lo spazio nel fianco in tutto il lato del corpo lascio scorrere, rimescolo rimetto in circolo L'altro lato, ah. mi allungo, apro lo spazio. Torno. attraverso i miei tre corpi con fluidità, cercando leggerezza, cercando di rimettere in circolo e rimescolare anche le loro frequenze. Cielo e terra, attingo al passato, mi proietto nel futuro, non lascio mai il presente, sono libera dal passato, sono libera di proiettarmi in ogni possibile futuro, e sono libera nel presente apro alla scendo nella cavità smeraldina